Vi dico questa poesia di un poeta di Cinque Frondi, come accennava eh, Roberto, che si chiama Pasquale Creazzo, 1875-1963. Questo poeta, per comunicare con i contadini, scriveva poesie in dialetto arcaico. E e comunicava con loro in questo modo, è stato sempre dalla parte dei più deboli. E questa poesia è importantissima perché in quel momento, quando è stata scritta, nel 1912, c'era stata l'invasione della Libia e allora Pasquale Creazzo vuole far riflettere la gente che era stata mandata al macello in Libia, contadini del tutto ignoranti, del tutto analfabeti che erano stati mandati in Libia a rubare, come dice nella poesia in terra straniera e di questo lui voleva farli consapevoli e credo che ci sia riuscito abbastanza bene adesso io vi, vi dico questa poesia un attimo in italiano per perché ovviamente mi rendo conto che il dialetto è arcaico. Dopodiché eh, farò una cosa che ho fatto l'altro giorno eh, nella piana di Gioia Tauro a Rosarno, nell'Assemblea Nazionale di Ari. Cercherò di cantarvela in dialetto a cappella. Eh, cinque minuti di, di attenzione. Eh, okay. eh, la zappa e la sciabola. Eh, e il dialogo tra questi due elementi che sono appesi a un muro e, e la, la sciabola dice o oh, zappa brutta vattene esci di là per favore non vedi non è il tuo posto questo vicino a me che luccico di splendore non vedi che tu puzzi a peste di letame di terra, porcherie che sai prendere lordona vattene perché non fai figura vicino a uno strumento militare io vengo dalla guerra e con l'onore di principi, soldati e cavalieri perché ho fatto valenterie a tutte le ore infilzando musulmani e turchi veri e mi hanno messo qui per un ricordo di gloria e di coraggio militare e non vorrei davvero sporcarmi vicino a uno strumento da zappare a te il tuo padrone ti ha abbandonato per quanto sei sdegnosa, zappa brutta ma quando ha visto me, si è ricreato se vuoi saperla veramente la storia tutta e ne abbiamo menate colpi ne abbiamo menati colpi da crepare ne abbiamo fatto giochetti nella guerra eh, tagliando a tutto spiano e non importa adesso che lui dorme a terra perché è dove vedono me c'è il ricordo e dove invece vedono te, zappona lorda vicino a me tutti si vergognano allora la zappa non può più resistere e dice veramente sei presuntuosa ma a me non convince il tuo dire che sei valente, guappa e valorosa. Lo vedi? Per te questa casa è rovinata, spirito d'inferno, faccia da macellaio, infame, spaccona, brutta sboccacciata, vattene tu da qui, che tu non fai figura. Tu puzzi di peccati di assassina, tu luccichi di dolore, pianti e guai, di sangue tu sei sporca piena piena e tu vuoi insultare me perché ho zappato dove ti confichi tu perisce ogni bene perisce la gioventù e non c'è che fare ma dove io ho zappato la terra con le tame è venuto su tutto il miglior fiore per mangiare per me si fa il grano per la farina e della terra tutti i prodotti senza di me non bolle la cucina e nemmeno vino entra nella botte senza di me che taglio spine non si può fare niente, non c'è la vita e allora io ti invito, guarda questa vecchia addolorata che il suo ragazzo piange notte e giorno guardala come afflitta, sconsolata che piange anche tu se tieni vergogna in questo tugurio è perito ogni bene, ogni speranza, è perita la gioventù. E allora io ti invito, sciabola, strumento di morte, vai a farti reimpastare dal fabbro affinché ti faccia diventare zappa, come me. E questa era... Questa era come dico sempre la traduzione per i fiorentini come mi piace dire no? e adesso invece cercherò di fare una cosa che non è da fare perché questa va fatta con la musica potete trovarla anche su youtube ma non voglio farmi pubblicità a sproposito e cercherò di canticchiarvela così a cappella in modo che possiate avere un'idea di come rende quando si fa con la musica c'era una zappa appesa a un muro di un catoio nero amfumbecato china di ruggia coeta un cielo scuro con una lucente sciabola di lato Lascia volar, ci dissi o zappasciutta, vatti e sci di gioco per favori. Non è l'opposto, toita marra brutta, vicina a mia che l'uscio di sbrenduri. Non di capetti ti appesta, di fumeri, di terra e porcheria, che in pari l'ordazza, esci di gioco che non meri di lato a un strumento militare, un vegno di la guerra e con l'onore, di principi soldati e cavalleri, capici valentizi a tutti l'uri, pilando musulmani e turchi veri, e mi portare un capo e ricordo di groglie di, un raggio militare e non vorria davvero un mallordo um un penduto con un ferro di zappari a te è l'ulto pagione ti dassau per quanto si sdegnò zappa brutta ma quando un dappamia si ricriau se poi per mola sai la storia tutta e indivinammo botti di crepari, difficili muoiochetti in cia la guerra, tagliando amore mamma scipari e non ci importa mo' dormi in terra, C'amo cugida mia si la ricorda, li Valentizi sono la soversuna, ma Mattia cugida ti è sappuna lorda, Vicino a me per scorno si impuzzuna La zappa chiunque non pote e incissi veramente sempre susa. Ma mia non mi convince lo tuo diri, che potenti guappa e valorosa. Luì, per te, sta casa rovinata. Spito d'inferno, facce di cuccieri, impama, spaccuna, brutta sbuccazzata, sboccazzata, vatti in di tu, decca, che tu non meri. Tu feti di peccati di sassina, tu lusci di dolori, chianti e guai, di sangue tu si lorda, ne china, e tu smerdia mia per chi sappai. Un dita zippi, tu lo bene peri la gioventù e non c'è chi fare, ma un veuzza fai la terra con fumieri non su meglio chiuri di mangiare per mia si fa l'urano per farina e di la terra tutti li prodotti senza di mia non gugli la cucina e manco vino già senza la tutti e dai l'ardiri per me mi impuzzoni che lo me mi abbandonavo ma quando mi impendio con lo spuntone saccio io su la chianti che gli attao ora cangia mia pettia, va la guerra na leggi prepotenti l'obbligavo se non non ogni amare sciana terra per cui la morte barbara trovavu. E mo' guarda sta vecchia indolorata, chi lo figliolo luce notte e giorno, guardala come affritta sconsolata, che ciangi pur tu se senti scorno. Mori un ci ha l'abbondanza, Numanto di dolori la cuppa, finì un piante lutto la speranza, chi muta lampi cu ti porta, scappa, fu di diccabir bantazzaru, che non c'è morciu brutto come a va fa per muti impastare forgiare per muti facci zappa come mia